Ciao a tutti, ragazzi, qui è ForteGamer che parla. E siamo tornati su Fortnite. Dite la verità, non ci credevate. E invece, siamo tornati, ragazzi, per esplorare tutte le novità della season 7. Cioè, in realtà dell'ultimo aggiornamento della season 6. Aggiornamento è già 7. L'aggiornamento 17.50. Beh. Insomma, che dirvi, la nostra Eric Expert, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Altrimenti vi perderei tutti i prossimi video che arriveranno qui sul canale. E vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social: insomma, Twitch, Instagram, TikTok, seguitemi dove vi pare, ragazzi. Io direi insomma di startare col nostro video. Allora, ragazzi, quindi siamo nel menu. Come prima cosa, quello che mi sembra diverso è la scelta delle modalità. Infatti, se vado su Change, eh, si apre una schermata completamente nuova. In cui ci sono le modalità più popolari: tipo singolo, doppio, trio e squad, molto carino. E poi si possono giocare anche stesso da qui Senza andare in creativa Tutte le altre modalità Cioè per esempio sta, sta sta cosa che credo sia Roba creata dalla community Molto molto carino Cioè io da qui posso avviare Praticamente le box fights Oppure le zone war Fighissimo Così è tanta roba raga Perché diventano quasi modalità ufficiali O comunque sponsorizzate Proprio dai Pick games Fighissimo Magari per chi non vuole giocare alla solita pubblica Non deve andare in creativa A cercare lobby vuote Può direttamente fare così Fighissimo E poi c'è anche la mia Embreria con tutte le mappe preferite che giochiamo assieme quando siamo su Twitch Che cosa figa Comunque questa ottima cosa per quanto mi riguarda Nel time shop qualcosa di nuovo Vabbè solite cose Ah lo ha anche la skin di Willy Smith E poi tra l'altro hanno messo anche la skin per l'evento dell'NFCS Credo sia limitata però Ovviamente ragazzi se voi volete shoppare qualcosa Andate in basso a destra nella sezione supporto creatore Mettete il codice creatore porto come vedete qui a schermo qui sopra Accettate Così diventate più fighi e più forti E soprattutto lavorate nel questo che farete mi farà ricevere una piccola percentuale E anche se l'avete già messo il codice Ragazzi mi raccomando rimettetelo Perché Fortnite lo leva ogni 14 giorni Vabbè eh, io non perderai altro tempo E andrei nella modalità solo insomma Così cominciamo un attimo a vedere tutte le novità che hanno aggiunto Siamo finalmente in gioco La nostra carissima Recon Expert Con il nostro backpack Cactus Jack Non vedevo l'ora di tornare a giocare con voi qua a Fortnite ragazzi E bene mi sto dirigendo in questa zona. Anche se mi aspettavo che dei cambiamenti alla mappa fossero stati fatti a Corny Complex. Dato che era la zona che più la community si aspettava ricevesse, appunto, aggiornamenti. Invece è stata Slurpy Squam. Che è diventata Sluggy E in pratica una Slurpy Swamp con il sindaco che non paga le bollette dell'acqua. Perché in pratica è stata levata l'acqua. E tutto intorno alla palude, quindi è diventato tipo fango e schifo. E questo. Basta. L letteralmente basta. Figo. Più o meno. Cioè, meglio di niente. Però forse è meglio di niente. Dai cavolate a parte ragazzi, esploriamo un attimo la zona anche perché io sinceramente mi sono perso un bel po' di aggiornamenti con tutte le cose vecchie e nuove che hanno aggiunto, cioè, non so niente, non... non conosco neanche tutte le armi... Particolari che hanno aggiunto, tutte quelle aliene. Perché mi sono perso troppa roba, ragazzi. Semplicemente. Qui non vedo l'ora di esplorarli assieme, specialmente perché tutti i nemici sapranno benissimo come funzionano. Io non ne avrò la più pallida idea e loro mi trucideranno. Che bello! Non vedo l'ora, ragazzi. Vabbè, io non credo che si sia lanciato qualcuno, sinceramente, qui, perché la vedo una zona un po' troppo pulita. No, no, no, no, no, no, no, no, lasciami stare, non, co non colpirmi. Grazie. Che bello, se potevo puntare al fatto che nessuno mi avesse ancora sgamato. È finita Eh buono fucile a pompa dai E infatti raga come potete vedere qui gli irrigatori non buttano più acqua Cioè letteralmente non, non stanno a pagare l'acqua Ehm um, Panico Perché fa questi rumori lufo all'improvviso Uh gente Bella per te. Non può essere andato via quell'altro. Scusate, quello che ho craccato. Caro. Potrei averti visto, insomma. No. Questo c'ha lo spazio. Ma questo è pazzo! Ma mi vuoi cantare una canzone per caso. Ma sei impazzito, brother. Ne ha approfittato per scappare. Che stupido che sono stato. Tizio cosa voleva fare, bussandomi? Trollarmi o farmi capire che ce ne dovessimo andare? Non, non l'ho capito, scusate. Sto plasma cannon, come funziona? Perché è quello che ti spara le bolle incredibili. Sì, sì, sì, sì, sì. Tu sei tipo l'arma più forte del gioco. Amami, ah, Ti prego. Ma no, non si ricarica. Pensavo si ricaricasse. Ma no, no. Che arma di impulso è? Ah, sta lì sopra. E... È... Volendo posso far cadere tutti con il cannone a plasma. Ragazzi, siete praticamente attaccati a nulla. Volevo giusto comunicarvelo. Wow! Uh. Ah. Ciao. Ma giusto perché sta anche uno col cannone che mi sta a mirare, eh. Guardate che non ve fa male, giuro. Cioè, tu perché lo fai? Sei stato craccato, bravo. Non ne valeva la pena. Te stai per i fatti tuoi e mi lasciavi sta. Invece te sei dovuto far cantare la canzone. Magari non mi ricordo più come si builda, però... Insomma come si mira ancora ancora vagamente. Ma quasi quasi Ma io farei un colpo di così Bello carico Bello potente Secondo me qualche danno lo riusciamo a fare dai. Poverino. Dai questo mo' si cura però Oh no non si cura Non si cura Non si, cura, non si cura. Bella Oh mi è andata bene Bella eliminato Spass. Thank you Aiuto No no Perché stai a fare sta cosa orrenda Fammene andare Fammene andare oh! non, non me la piazza ragazzi Non me la sta piazzando Io non ci posso credere Cioè io, io ora devo morire Perché sto coso non me ha piazzato Ma stiamo scherzando Curami quanto vuoi ti do Curami Curami cu Curami cura, cura. Grazie Quanto ti sei preso? 200 Quanto mi hai rubato Sei una rapina a Mano armata Sei Bella fra. Approfitto del compagno che sta a mirare giusto per dare un po' di fastidio Per come siamo messi sembriamo dei collaborazionisti praticamente Sicuramente Ma a me lo stiamo craccando in tre, poverino quello Godo Un po' traiardata però E tanto devo uscire, dai Solo che la kill mo se la piglia lui, Non vale No, raga, se la, la piglia il nemico, mi incazzo. Eh. Scusami, caro, potresti smetterla ora? No, no, ragazzi, ragazzi, non scherzate. No, Dai, c'ha meno ping lui. Non vale, Dai, c'ha meno ping, palese, raga. Che cosa è successo Bra Bravo Bra Brava mamma Bravissimo Ok ragazzi GG per noi Che, che, che vittoria cringe oh, Vabbè raga, che volete più di una vittoria insomma Questo aggiornamento 17.50 All'ultimo della season 7 secondo me ci sta In attesa ovviamente della season 8 Ovviamente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale Nel caso in cui non l'abbiate fatto E soprattutto di attivare la campanellina Vi ricordo di seguirmi anche su Twitch Sul mio profilo ufficiale Forthogamer Perché ragazzi anche lì streamiamo diversi giochi Quindi vi aspetto che Noi ci becchiamo alla prossima